La rottura di stock, grazie a questa analisi abbiamo la possibilità di verificare in maniera aggiornata se andremo in rottura di stock e quindi se andiamo a perdere delle vendite perché non abbiamo prodotti a scaffale. In questo caso il criterio è stock 0 e sell out in ordine decrescente, per cui qui abbiamo lo stock 0, in questo caso anche il sell out è 0 per cui abbiamo una situazione pulita, non abbiamo possibilità di rotture di stock. Se andiamo a visualizzare quest'altra analisi, il criterio è Stock Rotation compresa tra 0 e 4 settimane. Quindi prendendo il primo codice, che abbiamo 10 pezzi a stock e 8 a sell out, vuol dire che per settimana prossima, se mantengo la stessa performance di sell out, sono coperto. Ma non ho sufficienti pezzi per due settimane in Selin, per cui merce che sta transitando per andare sul punto vendita. Non ho niente, ma ne ho 16 a magazzino centrale. Per cui sarebbe il momento di smuovere questi 16 pezzi, farli andare in Selin che poi andranno a stock. Per andare a vedere un altro caso, dove ci sono delle quantità un po' più elevate. In questo caso abbiamo 1144 pezzi a stock per cui a scaffale, 338 sono le performance settimanali perché abbiamo 3-4 settimane di tempo prima che il prodotto vada di rottura di stock ma ne abbiamo 259 nel magazzino centrale per cui potrebbe essere una buona indicazione già andare a smuovere queste quantità per portarle in tempo sullo scaffale dei vari distributori o rivenditori.